In sostanza è un dialogo o è un muro contro muro? Il suo collega diceva c'è stata una risposta piccata da parte della proprietà. Voi siete contrari quindi, a far proseguire l'attività delle pisane? Muro contro muro non ci appartiene. Eh, siamo qui per costruire e partecipare a un dialogo ad un tavolo aperto a tutte le parti perché non ci può essere un vincitore o uno sconfitto. Qui ci sono interessi in gioco che sono tutti assolutamente primari. Parliamo della salute, innanzitutto della cittadinanza, di comunità come Salerno, Baronissi, Pellezzano, Valle d'Irno, chi più ne ha più ne metta, ma parliamo anche di 132 famiglie che lavorano da anni, che hanno diritto alla tutela, ma parliamo anche della tutela di un'impresa, un'impresa che ha perso in questi tempi commesse importanti, lavorava per la Fiat, ha perso il 30% di produzioni. Quindi eh, siamo qui perché è necessario, secondo noi, accelerare ogni tempo, superando purtroppo l'imperante burocrazia, superando anche qualche... Eh, piega di troppo di mettersi intorno al tavolo e individuare al più presto possibile un'area industriale in cui realizzare, costruire la nuova eh, fonderia Pisano. Prima il nuovo stabilimento e poi il trasferimento? Prima il, nuo mh, il nuovo stabilimento, delocalizzare al buio lasciando 132 famiglie, così credo che sia una cosa che non... La, una istituzione può consentire devo anche dire come Comune come Comuni se ci dessero possibilità lo Stato saremmo anche propensi almeno io sarei propenso a eh, così, reclutare 3, 4, 5 di questi operai farli lavorare al Comune, tutti i Comuni hanno condizioni di eh, mancanza di, di risorse umane nelle more siamo disposti, saremmo disposti anche a questo ma ciò che ci spaventa è l'incertezza di una condizione che invece ci deve essere chiara. Se c'è da aspettare sei mesi, un anno, bene, diciamolo, ma sei mesi, un anno devono essere. Il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, abbiamo voluto congiuntamente inviare una nota alla Regione Campania affinché si solleciti il processo di delocalizzazione ma anche a valutare il processo di chiusura delle fonderie Pisano. Sono un problema reale e sentito sui territori, in particolare nel comune di Pellezzano, che è a confine e lo stabilimento industriale delle fonderie Pisano vive proprio a confine con il territorio e con le frazioni del comune di Pellezzano, in particolare con le frazioni Capezzano e Colonia e quindi quotidianamente riceviamo sollecitazioni e denunce da parte dei cittadini del posto per i miasmi e per le difficoltà che si affrontano quando l'attività produttiva è completamente a pieno regime. Va sottolineato che ormai quella zona non è più zona industriale, è una zona completamente urbanizzata sia sul versante di Pellezzano che sul versante di Salerno con l'avvento anche del nuovo centro commerciale e quindi non ha più motivo di esistere all'interno di quella zona uno stabilimento industriale che purtroppo negli anni non ha subito nessuna Modernamento. Da questo punto di vista, a seguito di questa nostra iniziativa che abbiamo portato avanti come Comune di Pellezzano e Comune di Baronissi, mi scappa da dire quando arriva una nota da parte della proprietà attraverso eh, proprio studio legale dove ci invita ad avere un ruolo istituzionale. Noi invitiamo invece a chi imprenditore ad avere un ruolo corretto sia nei confronti dei lavoratori per salvaguardare il diritto al lavoro ma soprattutto di fare impresa armonizzando con il territorio e non diffidando le amministrazioni locali che hanno un ruolo centrale nella vita dei cittadini e soprattutto chi riveste il ruolo di sindaco ha anche la responsabilità di essere la prima autorità in termini sanitari. Allora noi siamo qui oggi alla, al Comune di Baronissi con il sindaco Valiante e eh, Francesco Mora, sindaco di Pellezzano. Proprio innanzitutto a ringraziare che loro hanno avuto diciamo, la volontà di prendere una posizione chiara su questa vicenda. È uscito fuori che eh, il sindaco di Bellezzano in maniera particolare ha eh, confermato, ma anche il sindaco Valiante, che lì lo stabilimento non può rimanere, soprattutto non può continuare a creare veleni. Anche oggi siamo stati avvelenati, noi vogliamo sottolinearlo, qui oggi manca il protagonista principale che è responsabile della salute dei cittadini che si chiama Vincenzo Napoli, ancora una volta complice di Pisano, di un imprenditore disonesto e ancora ogni volta che noi valuteremo anche l'ipotesi di fare una denuncia alla uh, Procura della Repubblica contro il Sindaco Napoli che è assente oggi che ancora una volta si macchia, del, per quanto ci riguarda, quantomeno di omissioni dati di ufficio e soprattutto si macchia di avvelenare la popolazione, di contribuire con la sua inerzia ad avvelenare la popolazione. Vogliamo anche sottolineare che l'ARPAC, e faremo una diffida e denunceremo il commissario dell'ARPAC Sorbino, perché l'ARPAC dal 4 giugno ad oggi doveva effettuare, secondo l'ordine dato dalla Regione Campania, non da noi, doveva effettuare dei controlli per verificare se la Fonderia Pisano continuava a creare oppure no un rischio di ossina, se continuava a non rispettare 9 BAT, ovvero le migliori tecnologie per abbattere gli inquinanti, se continuava a danneggiare la salute dei cittadini. L'ARPAC è stata ferma, non ha fatto i controlli ad oggi, oggi 12, 13 luglio, dopo 40 giorni, L'ARPAC non ha effettuato alcun controllo, sappiamo solo che è andato a fare una visita uh, interlocutoria ed è vergognoso, nonostante cinque funzionari e tre dirigenti dell'ARPAC sotto inchiesta rinviati a giudizio per aver falsificato i dati sulle fonderie Pisano. Cosa sta aspettando il, uh, la politica a fermare? Questo cimitero nella Valle dell'Isola, la Valle dell'Irno è un cimitero di morti ammalati, non c'è ancora il nesso di casualità, ma noi siamo convinti che il, il sangue avvelenato della popolazione, che è scritto nello eh, studio Spess, e tutto il resto ci dimostrano questo, che la fonderia c'entra.